Ciao ragazzi, oggi con noi due veterani del web, due grandi nostri amici, io parlo parmigiano, Baroz e Rico. Buonasera, ciao Luca. Ciao Luca, ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ok ragazzi, io voglio sapere come diavolo vi siete permessi di modificare la voce di Mattarella durante il suo eh, discorso di fine anno. Ma prima... Sigla, ok ragazzi. Allora, questo povero mattarella, ma come me lo avete trattato? <ride> Beh, come tutti, alla fine, prima o poi, tutti passano sotto le nostre grinfie, non, non, non ce la facciamo a non cioè prendere, scattatoio. cioè, non ce la facciamo a non prendere in giro proprio tutti, dobbiamo, dobbiamo farlo bravi, bravi, bravi, <coughs> sempre simpaticamente, eh, comunque perché qualcuno si offende ogni tanto è successo Però è, è successo. successo no ecco cominciamo allora subito dal, dal, proprio da questo punto c'è qualcuno che si è offeso perché si offende uno che voi fondamentalmente prima partiamo dal discorso di quello che fate quindi per magari mh, chi non vi conosce non so dal doppiaggio da, da, da cosa fate esattamente nel vostro profilo allora in realtà negli tante anni cose. Abbiamo, messo, abbiamo messo in pista tante, tante. Di cose siamo conosciuti, ed è la cosa che abbiamo fatto per prima, da questi doppiaggi che altro non sono che parodie in dialetto di, di film, di film di Hollywood, e quindi eh, tu hai il gladiatore piuttosto che i mercenari che anziché parlare con la voce del doppiatore tutta impostata, parlano in dialetto e dicono delle cose in dialetto parmigiano, chiaramente, e poi a un certo punto è toccato anche a Mattarella perché era la fine dell'anno e quindi il discorso del del Presidente è eh, un classico, un must, e a un certo punto è toccato anche lui. In versione parmigiana, giusto, giusto. E le idee da dove vi arrivano? Ma allora, eh, per la maggior parte delle volte, dal, um, dall'alcol. <ride> no, vabbè, detta così simpaticamente non è sempre vero, però noi inizialmente eravamo, cioè ci siamo incontrati in una situazione goliardica, bevendo così, e ci è venuta questa idea di fare questa cosa, diciamo con uno stato alcolemico leggermente sopra il livello e no, a parte questi a parte di Ma, scherzi... Eh, scusate, eravate già amici da piccoli? No, noi ci siamo conosciuti eh, a teatro, nel senso che per un certo periodo ci siamo trovati entrambi in questa compagnia teatrale eh, dove fa facevamo spettacoli per famiglie e in realtà il primo doppiaggio è nato così, noi eravamo un pomeriggio in casa, dovevamo fare dei video per... Eh, eh, per questa compagnia teatrale eh, a un certo punto abbiamo detto ma perché non facciamo qualcosa col dialetto? Ma era una compagnia dialettale? No, no, no, no, no, no. no. spettacoli no, no. per famiglie, la domenica, biancaneve, tutte le classiche favole, valice, la bella Dormentata. Sì, paradossalmente nessuno dei due ha fatto la cosiddetta trafila della compagnia dialettale, cioè abbiamo sempre eh, siamo sempre stati in compagnie teatrali diverse dove vabbè, poi magari la parte dialettale saltava sempre un po' fuori, perché certo. comunque eh, è sempre una componente, però non la vera compagnia dialettale, quella DOC, come potrebbe essere, per esempio a Parma abbiamo la famiglia Pramsana, poi ce ne sono tantissime, la Sissese nella Bassa, poi ogni paese ha la sua, certo, eh, poi sono e vari. in realtà questa cosa è nata, è nata un, po', un po' così, anche se sì, non facevamo parte di nessuna compagnia dialettale. Ecco. Certo, certo e invece i primi video, cioè come è nato il canale? Ma sì. guarda, è anche lì tutto per gioco, cioè nella serie non, non si era preimpostato nulla eravamo lì davanti al computer a fare video cose, abbiamo detto fa facciamo altre video e altre cose senza un, un obiettivo, lo provi a mettere su e piace, e è, tutto, è piaciuto tantissimo al che qualche giorno dopo ne abbiamo fatto un altro E poi un altro ancora E poi dopo uno ha tirato l'altro E così nel giro di due o tre mesi Ci siamo trovati anche a fare il primo spettacolo dal vivo Bellissimo Tra l'altro al orario. Un grande proposto storico Che insomma ci sono andati tutti Certo, certo, certo E niente, dopodiché da, questo cosa, da cosa è nata cosa E si sono susseguite tantissime cose Calendari, merchandise, spettacoli dal vivo Meme Dopodiché abbiamo cominciato a studiare meglio la lingua Con un dizionario Abbiamo migliorato la nostra, mm. la nostra pronuncia perché lui essendo della bassa parmese di Colorno io sono a metà di collecchio un po' su verso, la eh, sì, verso la collina insomma avevamo la parlata un po' ariosa come si dice cioè, e, si dice e quindi parlo. esatto, subito c'erano delle lamentele, bla bla bla, la, la gente si lamenta sempre abbiamo migliorato la pronuncia, abbiamo migliorato la scrittura perché c'è una scrittura anche, anche, certo. anche lì molto complessa e poi boh, siamo arrivati a otto anni senza così anche perché all'inizio noi siamo partiti effettivamente come pagina Facebook. Ok. Eh, io parlo parmigiano all'inizio, era una pagina Facebook, non eravamo solo noi, c'erano anche altri due ragazzi che poi col tempo per vuoi la famiglia, certo, vuoi il lavoro, certo, hanno deciso certo. di, di, di prendere altre strade. È nata così, si era al bar e abbiamo cominciato a dire delle, delle cose in dialetto. A un certo punto ci siamo resi conto che un po' che lo parlavamo ah, ma perché noi nella bassa diciamo sì, così, sì. voi in città dite così, e poi soprattutto che la nostra generazione, al di fuori di quelle quattro parole che sono Nador, Scantot, Bacagher o sì, qualche sì, altro, certo. non conosceva niente. Quindi abbiamo detto, ma perché non proviamo a fare una pagina dove mettiamo solo delle parole? All'inizio era quello proprio sfondo nero, sfondo, sfondo nero, nero, nero, nero, nero, parola. Ed erano scritte sbagliate, il discorso che diceva anche lui prima, eh, perché noi le scrivevamo come le sentivamo. Certo. Invece c'è una grammatica precisa, c'è una fonetica. E una nostra grande fortuna in tutto il marasma del web è stato questo signore Enrico Maletti, che è un esperto di dialetto, ah, bello. che lui eh, ci ha detto ragazzi, mentre gli altri si dibattevano su come andasse scritto, se era, andava bene fare questa cosa, poi hanno detto ragazzi guardate, è una bella idea che dei giovani parlino il dialetto, però dovete farlo bene se lo volete fare. E, mh, casualmente, questo è proprio... Mi piace dirlo perché è proprio un caso, sia io che lui avevamo questo dizionario di dialetto, che esiste, italiano parmigiano, ce l'avevamo in casa e lui ci fa guardate c'è questo dizionario e noi ci detto, cavolo ma ce l'abbiamo, me l'aveva preso mio papà anni fa quando usciva con la gazzetta, allora vai a tirare fuori questo dizionario, lui ci ha preso sotto la sua ala protettiva, lo sentiamo ancora quando abbiamo qualche dubbio perché certo, alcune certo. parole non... Sai, non, noi non lo parliamo per strada, invece questa è una persona che è cresciuta parlandolo proprio. Certo. E, e lui ci ha spinto molto perché ha creduto tantissimo nel progetto quando era solo una pagina con qualche centinaio di like. E da lì abbiamo preso coraggio, poi insomma abbiamo visto che noi non pensavamo, eh? noi pensavamo che potesse essere una cosa che magari piaceva a qualcuno, qualche nostro amico perché ci conosce, perché davvero c'era questa sensazione che a Parma il dialetto fosse morto che non si parlasse più certo. invece no, invece abbiamo sollevato un polverone che anche noi ci aspettavamo quindi anche i giovani sostanzialmente eh... <coughs> Avete un pubblico giovanile, cioè perché paradossalmente si penserebbe sempre magari alle persone un po' più anziane che parlano dialetto, invece, però, anche tanti giovani. Sì, eh, abbiamo una fascia di pubblico molto ampia che parte veramente dal ragazzino all'anziano, e questo l'abbiamo visto, l'abbiamo potuto notare sia negli spettacoli dal vivo: ovvero che i ragazzini, quelli piccoli, per la prima volta magari bambini. si vedevano bambini, della, eh, sì, proprio bimbi. Vedevano il cartone animato e sentivano parlare in dialetto, si mettevano lì sotto ed erano molto affascinati. Dopodiché andavano a casa, lo guardavano e lo ripetevano, tanto è vero che ci mandavano dei video dei bimbi che lo doppiavano anche loro dal vivo. Bellissimo. E poi dopo, eh, vedendo la differenza, chiaramente su Facebook un pubblico un po' più adulto, su Instagram i più gli adolescenti. Adesso di recente abbiamo aperto anche TikTok, ci siamo diciamo buttati su questo mondo, beh, che bellissimo. lo stiamo imparando, lo stiamo imparando. Sì. Lo ammettiamo perché è un, è un modo di comunicare completamente, completamente nuovo, diverso, diverso certo. e anche noi in, in questo senso cioè, ci piace perché è una cosa che non sappiamo come prenderla perché non si è ancora definito bene il linguaggio. Beh, è, un, è una sfida, no? Sì, è anche sì, quello sì. perché ovviamente il web si rinnova in ah, tantissime beh, cose sì, e è interessante eh beh, sì. comunque ma su TikTok che feedback hai avuto? Da, avete avuto? Ah, da... beh, è poco poco che siamo aperti eh, Sì, è poco. poco e poi è una cosa molto nuova nel senso che abbiamo visto che i nostri contenuti cioè caricare il nostro video come facciamo su YouTube Facebook o Instagram può funzionare ma abbiamo, pensiamo che sia una specie di, eh, di rimbombo no? dal fatto che chi l'ha visto da un'altra parte lo va a vedere anche lì quindi mette il, il cuorecino diciamo Abbiamo visto invece che magari facendo cose molto più semplici, tipo dire a Parma non diciamo è molto buono, a Parma diciamo le bon, bon bè, invece una cosa del genere piace tantissimo, quindi anche lì davvero stiamo cercando di capire anche noi cosa può piacere al pubblico di TikTok e, e che pubblico c'è su TikTok, perché anche lì è, è, è molto varia come, come cosa. È davvero un, per noi un territorio un po' inesplorato certo, e certo. Stiamo, stiamo davvero cercando di capire perché vediamo davvero delle volte che ci sono delle cose che piacciono tantissimo e altre che invece non, sì. non, non prendono. Lo, lo, ma lo diciamo molto onestamente cioè, noi. Cioè ci dovremmo adeguare sicuramente al linguaggio di TikTok che è completamente diverso dal da, Perché da fondamentalmente resto, tu in è tutto in 15-30 secondi, se Sì, non sì, sì, e poi anche, non... meno, anche, sì, meno. Sì, anche, anche meno. Anche meno. Anche meno, ma delle volte dei TikTok di 5 secondi e abbiamo visto che magari non il discorso di avere il film doppiato non ha questo effetto no, su, TikTok, no. su TikTok, su TikTok conta molto tu, conti tu, cioè tu che ti inquadri e dici e una via. cosa esatto. eh, più o meno simpatica, più o meno non lo so, polemica, quello che puoi. Quindi essere. alla fine ci toccherà anche noi fare i balletti, quelli Eh sì, anche alla fine eh, finiremo, eh, lo, vogliamo, finiremo eh, lo vogliamo fare, ah, eh, eh. lo vogliamo. Ah, non lo so, quelle eh, robe sì, lì. Eh, eh, quello lì andrà fatto, eh, andrà fatto come poi. Bene ragazzi e Avete, come dire, un... qualcuno al quale vi ispirate? Avete qualcuno dal quale avete tratto qualche idea? Beh, all'inizio sicuramente, è eh, giusto dirlo, noi seguivamo il nido del cuculo, cioè Paolo ah, Roschini, sì. ma infatti l'idea del doppiaggio è nata da lì, perché appunto sempre in questo bar dove ci trovavamo con questi amici, una volta che abbiamo aperto la pagina, abbiamo detto dai, prov proviamo a fare un video... Sì, facciamolo, no, noi abbiamo fatto questo video, l'abbiamo fatto vedere agli altri, E abbiamo detto, ragazzi, ma lo possiamo mettere su? E ci siamo resi conto effettivamente che nessuno aveva mai fatto un doppiaggio in parmigiano, no? Eccetto uno, che è quello di, del signor Maletti, che abbiamo prima citato, perché negli anni 90, penso... Sì, negli anni 90 aveva fatto una scena, avevano fatto... Ah no, tutto il fatto film! Tutto Ombre Rosse, Ombre tutto Ombre su, Ombre Rosse tutto ma fatto. tradotto Fazzesco. letteralmente... E c'è una clip su YouTube che è bellissima perché è ombre rosse, tradotto letteralmente, ma in dialetto ti fa buttare ah, per terra. John vedere, Wayne, no? uh, sì, sì. Perché quando lui dice a John Wayne, metti giù il fucile, ma in dialetto gli dice, sa, metta solo chop", cioè cambia eh, completamente. Eh, no, no? È, esilarante, è esilarante. E no. quindi, forse anche per quello che Maletti gli siamo piaciuti subito, perché a lui era piaciuta molto quest idea. Quella, questa idea. No, però, eh, sì, come diceva lui, Nido del cuculo, loro facevano comunque eh, doppiaggi di scenette con la cadenza, le l'accento, ogni tanto ci buttavano dentro magari qualche parola, ma era è capibile da Bolzano a Catanzaro, cioè fondamentalmente. Noi invece abbiamo voluto sperimentare, sperimentare proprio il dialetto completo. Al tempo era proprio tutta una novità, quindi non sapevamo, andando avanti nel tempo, oltre a migliorare la parte grafica, la parte di mh, pronuncia, eccetera, eccetera, abbiamo deciso anche di mettere il sottotitolo per una doppia funzione più che altro, per, il fatto, per la gente che non, non lo capisce mh, precisamente e per coloro che magari vedono il video che, che, che non sentono bene, quindi se lo guardano, leggono il sottotitolo, dopo se lo vanno a risentire in una situazione un po' più tranquilla. Quindi... Avete, state partendo a fare comunque avete un tour sostanzialmente vabbè, a parte sto covid che ovviamente ci ha frenato sì. un po' tutti quanti però eh, cioè, come fate feste di paese andate nei teatri la allora, festa di paese è il nostro beh, proprio sì. eh, cioè, la sagra è proprio sagra cioè, è, cioè è sempre fatta apposta lo spettacolo mondo. di Paolo parmigiano alla sagra è il suo è il infatti eh, purtroppo questo, questa situazione chiaramente ci sono, state, eh, ci sono stati problemi peggiori con, eh, con la pandemia Ovvio. Però chiaramente per noi è stato un duro colpo anche perché stavamo veramente cominciando a fare tantissimi certo. spettacoli. L'estate precedente ah, avevamo la media di tre spettacoli al mese, quindi quasi certo. uno tutti i weekend. E, ed, è, ed è sempre molto bello perché poi dopo a noi piace anche andare quando vai nei paesi che senti le differenze, no? Come dicono una parola, tu dici una cosa poi loro ti prendono in giro. E, e poi una cosa che a noi piace davvero dire è questa è che noi andiamo spesso in provincia di Reggio, no? Perché c'è certo, questa, questa Arlia, ma sono stati forse gli spettacoli. Non, non dico più divertenti perché sarebbe scorretto da parte di, di, certo. di altri posti, ma ci siamo divertiti molto perché noi le prime volte diciamo, ma ci siamo chiamato in provincia di Reggio. Stran, effettivamente ci andiamo, strano. Effettivamente, cosa ci andiamo a fare? E invece la gente si divertiva, ma soprattutto anche. e noi facciamo apposta anche a mettere i doppiaggi dove c'è testa quadra, dove c'è quella piccolo sfottò. Ma è bello, cioè io penso che sia comunque bello da questo punto di vista mh, sdrammatizzare, no? perché ci sono sempre mh, insomma, delle teste di cavolo che fanno delle cazzate, però alla fine cioè sono due città bellissime secondo me, quindi non, non capisco proprio perché ci siano queste cose. E secondo me quello che avete detto è giustissimo, cioè il fatto di avere un... Ehm, eh, che comunque piaccia anche a Reggio Emilia un vostro spettacolo che, che solitamente è proprio Parmereggio insomma c'è sempre questo discorso del sì. parmigiano reggiano del... ovvio, ovvio. Eh, però Vai. è molto bello no quindi... però ti dico noi di base non, del campanismo proprio non se ne fanno no, eh, cioè, niente. no mi fa piacere sempre che tu... in una maniera divertente cioè proprio dire no. questo qua questo qua in realtà quando appunto facevamo questi spettacoli in giro che chiaramente le pubblicizzi a livello social non ti dico le offese Sì, a proposito di testi di cavolo il, cioè l'offese ehm, ma offese No ma davvero 7. il primo spettacolo, quello che abbiamo fatto al foro orario Abbiamo davvero ricevuto non poche, davvero diverse commenti eh, Sia nella messaggistica privata ma anche il commento sul post cioè Di gente allibita del fatto che noi andassimo a Reggio Perché? Perché lo fate? Perché qua? Perché là? Ma seri e questa cosa qui, devo dire la verità, ci ha lasciato un pochino sbigottiti, deve essere, ma perché non dovremmo? Certo. Cioè ehm. la domanda nostra è nostra ma perché non dovremmo? Se hanno, anzi, cioè, nel senso, ci è stato chiesto, quindi si vede che c'è un interesse. Certo. Invece poi quando siamo andati, più di una volta, ripeto, in provincia di Reggio, la gente ci ha sempre accolto, ma veramente con, una, con, con simpatia, perché hanno capito la goliardia di, di, di queste iniziative, anche quando vai a dire testa quadro, prendi il giro perché... A Reggio si dice mm. gnocco fritto piuttosto che trotta, trotta sì, fritta. fritta certo. le cose. Sì, l'hanno presa per quello che è, cioè una cosa per riderci sopra certo, e certo. niente di più. Ragazzi, e invece <coughs> vi volevo chiedere questa cosa, ma avevate parlato una volta che andavate anche nelle scuole? Eh sì, l'abbiamo fatto tante volte, infatti volevo collegarmi prima al discorso che quando siamo stati nelle scuole tantissime volte, più, la, la maggior parte eh, durante eh, le assemblee di istituto. Quindi quelle due barra tre ore, certo. dove noi praticamente quello che facevamo era presentare una parte del nostro spettacolo del vivo, ma proprio una parte, perché l'obiettivo fondamentalmente era un altro. Quindi, con alcune slide create ad hoc, eh, far vedere a questi ragazzi, chiaramente coinvolgendoli, come si può anche imparare una lingua, non tutta chiaramente, però vari aspetti, anche con cose che si avvicinano più a loro, ovvero la tecnologia. Ehm, slide create apposta con, so, con sfondi di whatsapp piuttosto che altre cose insomma che aiutano un po' questi ragazzi a, ad avvicinarsi al dialetto perché chiaramente fare un discorso in dialetto che sia Reggiano, che sia Parmigiano, che siamo Modinesi certo. non è così semplice oltre al fatto di sapere che Dobali, va a girare e li e abbiamo trovati sempre molto interessanti tanto è vero che una volta siamo riusciti a fare un corso proprio di dialetto a una scuola di Parma, all'istituto, al. Um, dicevo scientifico, no, è classico. È classico Romagnosi, siamo stati. 12 lezioni di fila, dove abbiamo proprio impostato varie lezioni, sempre anche lì, in una Bene. maniera molto, no, non classica a parte il libro, così però con il nostro schermo. C'era una, pa una parte più didattica, un po' più seria, ovviamente, sì. Sì. poi c'era la parte dove ridevamo un po' di più, gli abbiamo fatto fare anche loro dei doppiaggi. Eh... E facciamo scrivere completa la frase. Prova sì. a tradurre come ti viene in bar. Sì, sai quelle cose che trovavi tipo sul libro di inglese, proprio prim prima media. Così, esatto. E, però la risposta è stata, è stata carina, ai ragazzi è piaciuta. E da lì è venuta l'idea di, di, di un nostro show che è a Smaflow Show, che è lo show del, de, dello smartphone. Che sm ah, allora, Smaflow ah. in diretto parmigiano è lo sberlone. È lo Solo che l'assonanza smartphone-smaflow ci sembrava carina, carina da, da inserire. E questa è stata una cosa che ha, ci ha avvicinato ancora di più ai ragazzi perché quando tu arrivi, cioè ti dicono certo, vengono certo. questi qua, ti parlano di dialetto poi noi arriviamo lì e li proiettiamo questo telefono che è la loro vita sostanzialmente Sì, sì, sì, ormai... Eh, sì, lo schermo con le applicazioni tu, tu schiacci un'applicazione per esempio Whatsapp si chiama Kmevala perché Whatsapp ah, l'ho detto, eh? Sì. Clicchi e finisci ti svolgono tutte le varie chat e dopo vai avanti cioè ogni applicazione c'è una roba diversa sì, e poi diventa un, gioco, esatto, una un gioco, una scusa, un proverbio quello che era eh, però messa così ai ragazzi è piaciuto anche perché l'idea nostra non è tanto quella di conservare il dialetto, l'idea nostra è quella di continuare a parlarlo, di, pro, di promuoverlo. Di sostanzialmente, promuoverlo perché poi, poi è, è storia, cioè la, non è cultura, è, cultura, cioè, cultura, è quindi... parte della cultura di una zona, di un paese. Però, è... molto spesso questa cosa viene fatta tante tante persone che ci provano magari non arrivano i giovani, perché? Perché magari, io mi ricordo quando ero piccolo che succedevano queste cose, no? Che venivano persone a parlare di detto, però erano sempre cose antiche, no? Ti parlavano, ah perché una volta c'era il padrone con il vaccaro, sì, sì. così. Però è una cosa che mh, il ragazzo non, non conosce non, non, ci si, non, non ci si può attaccare, non, non trova un nesso. Quello che abbiamo sempre cercato di fare e che continuiamo a cercare di fare e anche per quello che dobbiamo capire come funziona questo TikTok, eh sì. <ride> perché certo. dobbiamo continuare a parlare la loro lingua e, ed è il modo traducendo per... la, la nostra, chiamiamola esatto. nostra, però dove stiamo ancora studiando. Eh. Perché certo. l'idea, cioè se tu vuoi che una lingua viva deve essere aggiornata con i tempi, cioè, chiaro, non puoi chiaro. continuare a andarla a dire, una volta sapete che una volta il, la pompa dell'acqua si diceva il sunbot, adesso il sunbot nessuno sa cos'è. Certo. sì, ce le mettiamo quelle cose lì negli spettacoli perché è giusto perché sono anche le parole però anche inventarci dei neologismi come Smaflow eh, per noi è un modo anche per, per sdrammatizzare ma portarlo. Sì, ma giusto portarlo anche perché anche. ovviamente lo smartphone prima non c'era eh, certo, non c'è un nome adesso eh. non male lo usano tutti cioè. adesso è tutta un'altra cosa poi, so. che altra parola ci eravamo inventati? vabbè, no, lockdown eh, lo, lockdown che è lo, lock a seduta vabbè, lock quella, lo, lockdown no, ma poi qualche altro neologismo stupido che poi dopo sono tutte robe che sui social c'è la gente che ti dice ah ma cosa fate cosa vi dico? ah inventate? beh beh dai, dai, dai, quel green pass glete il green pass sì quello da Vinci in campo al green pass robe del genere sì dopo sai dopo sono tutte quelle cose che che le butti lì anche per, appunto, per cercare di svecchiare un po' la lingua e per non lasciarla lì sedimentata certo. su, su quelle parole legate a un periodo storico, e perché se lo, se lo parlano i bambini e i giovani allora sopravvive. Cioè già noi che abbiamo 30 anni, è già tardi, cioè nel senso... No, io ne okay, ho un po' di più. Vabbè, 30 <ride> per dire la trentina. Infatti quando gli spettacoli abbiamo visto che c'erano i bambini noi innanzitutto eravamo così basiti ma questi qui cosa ci fanno qua? e poi li vedevi che questi qui ripetevano le parole dei cartoni animati e ho detto cavolo ma sti qua piace, e, piace. e poi abbiamo no, capito beh, che loro lo capiscono perché glielo parlano i nonni certo. e quindi è diventato un modo per unire il nonno al bambino e Abbiamo detto: vabbè, ma allora infatti dopo quando abbiamo visto che venivano gli spettacoli abbiamo cominciato a fare più, più cartoni, cartoni animati per andare verso di loro eh perché certo. abbiamo detto se lo parlano i bambini è fatta è fatta eh sì. e il rapporto che avete con i follower cioè vi aiutano vi danno ne avete parlato un po' anche prima però ehm, cosa, cosa che rapporto avete con loro cioè semplicemente messaggistica vi, vi scambiate mm. ma guarda tanti ci chiedono suggerimenti se devono fare cose per i fatti loro su come si scrive così ce ne sono veramente tanti per quanto riguarda eh, commenti su video o, o post meme così ma noi non è che abbiamo un rapporto maligno, anzi noi godiamo tutti fondamentalmente, rimaniamo a volte basiti su certe eh, affermazioni, basiti è un termine molto corretto, davanti alle <ride> telecamere non voglio dire un termine di particolare. Politico corretto. Political correct, basiti su certe eh, reazioni di persone, su argomenti che oramai dopo otto anni penso che si sia capito che noi facciamo roba da divertirsi, da ridere, con uno certo. scopo sotto comunque quello che diceva lui di... di eh, di far perdurare appunto il dialetto la gente come si, alcune persone si accaniscono in una maniera forse mh, decisamente eccessiva su una cosa quando noi comunque abbiamo un testo che è, è attualmente il testo più ehm, attendibile che c'è ovvero che è questo dizionario che abbiamo eh, citato prima De capacchi, il capacchi si chiama di vogliamo capacchi che noi consultiamo quotidianamente, oltre a consultare anche altri libri, oltre è, a consultare tipo la Bibbia, no? Tipo la nostra è la Bibbia, Bibbia. È la Bibbia, eh, eh. consultarci con Maletti, che lui è il profeta. Lo noi, <ride> no, noi vivente è oltretutto, il nostro, è il nostro è vivente. maestro, così, e ci confrontiamo anche su costruzione di frasi, interrogative, esclamative, così. Come la gente appunto si accanisce su certe cose eh, pretendendo di eh, insomma eh, avere ragione, noi, no, noi non vogliamo avere ragione, noi sappiamo di, eh, di dare del materiale corretto, però certo. a volte ti scappa, non lo so, Ma vabbè, che magari scrivi oh, una parte così, ci sta. Però oh, eh, quello lì ci, ci può stare, cioè fa parte del giochino, certo, alla certo, fine, certo. cioè certo. non puoi piacere a tutti, ma ci mancherebbe altro. Però va anche detto che comunque ci sono stati, cioè alcuni nostri follower ci hanno dato anche delle idee per alcuni doppiaggi. Degli cioè, spunti. Degli spunti, ma tanti. Per esempio, <coughs> qual era? Ah, eh, via col vento è stata una nostra follower che ci ha, ha scritto, ragazzi, ma perché non fate via col Dovete farlo, dovete farlo. Via col vento, francamente me ne infischio, no? Sì. E dopo è stato spontaneo, adesso mi viene in mente questa, ma in tanti ci hanno scritto perché non fate questo film, dopo poi diciamo, ah, è vero, questo qui non l'abbiamo fatto, potremmo farlo. Oppure chi ci scrive anche aneddoti, no? per dire dalle mie parti, quando uno fa una cosa, si dice questo, così, esatto. e allora noi segniamo e poi magari salta fuori in un doppiaggio, piuttosto che in un meme, e, a noi piace molto perché comunque è una lingua popolare e certo. quindi più persone collaborano Meglio cioè è. noi ci facciamo da portavoce cioè davvero e ci teniamo a dirlo tante del, delle cose che, eh, che mettiamo poi su internet sono anche idee che ci vengono date e come tante, tante cose le vediamo girando quando per esempio andiamo nelle sagre Beh, che c'è il personaggio della sagra che c'è sempre almeno uno certo. se non di più Beh, che ti dà proprio... Dice, questo qua ci devo fare qualcosa, no, cioè, quindi altri. cosa fate? Lo tirate su? E... Oppure... Beh, no. Noi cerchiamo sempre di coinvolgerli perché il nostro spettacolo diciamo solitamente: uno sta sul palco, e uno va in mezzo al pubblico e poi ci, ah, ci, ci, ci, e, si ruota. E ci si ruota. Anche perché molte volte abbiamo proprio delle, delle cose che, eh, fa, che coinvolgono il pubblico, cioè li facciamo leggere le robe in dialetto, gli chiediamo come, come dite queste cose. Bello, cosa qua. molto bello. E, cioè, il nostro spettacolo è molto col pubblico, insieme al pubblico e poi dopo chiaramente dopo un po' lo dico onestamente ti viene anche l'occhio che capisci ok quello lì è il personaggio Qual è, lui? È, lui? È, lui? No, è lui è quello è che no. serve dopo tante sagre lì capisci li, proprio sai è? appena Qua... arrivi è lui. tipo lui. È lui perché lo vedi lì al bar solitamente col bianchino eh, esatto, beh, ma... o co... campare il campare macchiato se c'è il campare macchiato, vai fin è, è, è, è, è, è, è, è lui è lui proprio No, esatto. E poi concludendo questa cosa dei follower, noi quello che ci teniamo a dire è che noi curiamo il dialetto di Parma, il dialetto parmigiano. Poi, dopo, se uno viene dalla montagna, uno viene da bassa, e lui ha sempre detto in una certa maniera le cose che vengono scritte non è un errore. Eh. No, assolutamente, certo, certo. assolutamente. No, cioè, perché il parmigiano di città solitamente ha questo vizietto, e lo voglio dire che quando sente l'Arioso cioè quello della provincia parlare tende a correggere esatto no? tiro sulle antenne ti, ti, no no ti, ti, ti, no ti, non no, si arioso, dice così si dice Montanea. così No. però in realtà c'è il dialetto parmigiano il dialetto con le chiese il dialetto con il sissese eccetera eccetera e per quanto noi abbiamo sbagliato perché non essendo di Parma abbiamo deciso appunto a parte perché abbiamo il dizionario e quello certo, è, certo. di prendere il dialetto della città perché diciamo tagliava in mezzo per tutti ma poi io ragazzi io, mia moglie vive a cioè viveva, adesso vive con me ovviamente, mm. ma viveva a 3 chilometri di qua. Cavriago e Montecchio sono tre chilometri. Sì, sì. C'è della differenza tra il dialetto di Montecchio e di Cavriago. Certo. Quindi 3 chilometri nel dialetto ah, fanno no, la no, differenza. No, no, no. Sì, sì, sì, sì. Ma è così, io sono di Colorno, Coltago che sono 3 chilometri, sono certo. du due mondi. Due mondi diversi. Due mondi diversi. Infatti anche lì abbiamo detto cosa facciamo. Cioè l'alternativa era... O ci buttiamo dentro tutto e viene un po' come viene, però avendo un dizionario sul quale possiamo andare, no, ma è è giusto, abbiamo scelto di, di, di, di, di usare la città perché poi è anche il centro. Poi dopo chiaramente viene declinato a tutte le varie sfaccettature, ma eh, a noi piace quando la gente ci commenta, guarda io sono di San Secondo, San Secondo diciamo così, no? È bello perché poi sono anche appunto tutte queste sfumature A San Secondo che, diciamo così, oltre a mangiare i gatti Oltre a mangiare i gatti <ride> a, San secondo, a San Secondo mangiano i gatti Esatto, non solo a Vicenza eh. <ride> Allora ragazzi No, è vero, è vero No, comunque, poi anche perché il nome è molto particolare, cioè io parlo parmigiano, non io parlo parmense. Ma sì, Quindi... dai, ma poi… No, no, ma infatti concludendo, cioè abbiamo questo rapporto perfetto perché prendiamo spunto così e rimaniamo, diciamo, basiti su certe cose che però noi si va avanti, cioè della serie, quello che viene, viene. Noi intanto le nostre avvi le abbiamo, figurati. Lasciando stare i commenti fuori luogo… Che... Parecchi. Cioè, poi Parecchi. ultimamente… Beh, vabbè. Però quelli, ragazzi, internet è oh, così. Ragazzi, esatto, internet è pieno di haters. È cioè, sì, sì. È fondamentalmente... Il teoni tastiera. Eh, ragazzi, è così e poi dopo... E ti dico onestamente, noi c'è andata anche... È o, anche boomers. A, o boomers. C'è andata anche abbastanza bene, nel senso che non abbiamo mai avuto degli haters accaniti che venivano a commentarci. Forse qualcuno all'inizio. Però tendenzialmente la gente l'ha sempre, sempre presa molto in simpatia. Ma perché cosa. È una cosa simpatica, è una cosa che deve rimanere sì, in sì. quell'ambito eh, sicuramente. Quello. per quanto a Parma piace molto la polemica, eh? sì. per esempio abbiamo messo recentemente una foto della Salvarani, la storica eh, squadra di ciclismo e la gente che commentava ah, perché sono falliti, che non c'entrava niente, era cioè, la Noi abbiamo scritto eh, la storia però... di come hanno creato, che hanno vinto mondiali, eh, cioè, sì, sì. storia incredibile. Come sono fa falliti. Scusa, ma eh, chi c'entra? Eh, oh. cioè, oh, cioè, noi alla fine li, li, li guardiamo, ci facciamo una risata perché il leone da tastiera certo, è certo. una bestia abbastanza comune eh, di questi sì, Ragazzi, siamo arrivati al punto del... Eh, al, al punto di svolta. Al punto G, al, al punto, punto G, G. mi Ma piace fichi. molto. Anche, allora me, anche, me, anche, me sempre, anche a me è sempre piace oh, molto. Allora si può molto. cominciare a bere. Ok. okay. E che dell'acqua? Cos'è? Vodka? No, questo è vino... No, no, è assolutamente... Vino bianco. Vino bianco è molto bianco. vino bianco di Montecchio. Esattamente. Mm. Allora, esatto, bevete un attimino perché Vai. adesso vi facciamo fare un pezzo del vostro spettacolo. Oppala. E dopo ci sarà una cosa inaspettata che non vi avevo detto, quindi una cosa divertente che dovete fare. Ma che qua viene la realtà? Eh, no, non dovete essere... non vi sbagliate. Non sono cose no. strane, ok? Eh, non è una cosa strana, cioè lo facevamo, nel senso... Diciamo che... anche al nudismo, eh, possiamo dirlo, avezzi al nudismo. È una cosa che sta, è nelle vostre corde. Ah, okay. Questo sicuramente è nelle vostre corde. Però adesso vi lascio un attimino di pausa. E, e gli uciccioli. Eh, cavoli, quello ci <ride> dovevano essere. Ah, ve, li do sì. ve li dovevo fare. So che fanno mal di gola in questo periodo, sai ah, che... Ah, vabbè, Ma non mi ha mai fatto male. Ma la neanche a me. <ride> okay. Fa male il calcio nel culo. <ride> <ride> quello è vero, quello è vero. Allora, ci fate un pezzettino di doppiaggio di qualcosa che fate già voi nel vostro spettacolo quindi eh, mm. lo dico per chi ci vede, ovviamente no, eh, noi, eh, voi avete il, avrete il telefonino davanti sì. e noi in post-produzione metteremo poi il, il video in modo che si vedano le vostre facce e si vedano il doppiaggio live. Ok, oh, okay, ok, quindi cioè, non, non è che compara uno schermo qua. No, no, no non Come abbiamo... Pensavo fosse... <ride> no, uh, Ma cioè, Sono tutte sorprese, no, allora, magari cioè, io, io, io chiedo... Sorprese prendo il telefonino e cosa eh, facciamo? facciamo? Vabbè, facciamo? Eh. Vabbè, una delle prime, non lo so... L'eson del cosè? Eh, il gladiatore, gladiatore. bella, bella, bello, dai ci sta! Ampies, Ampies. Dai là, conta una barzelletta. Vengo mica a voi eh! Tabello, bello, me? Beh, adesso te volti, e mi conti la barzelletta, Rasa d'un che dovali dunque la secco con lesone dal gosè La eh. mattina il gosè va da lesone e gli dice lavora lavora intanto che mi sono a fare niente si e si proprio. neson e allora l'eson la guerra e gli dice mi sarò un caneson Motizi tizzi mia con l'ampassè eh. Eh, bello, si gode. Mi sta. ricordo che le che facciamo dietro fila. No, dice? no, è, cioè, comunque sono bellissime. Dai, un'altra, una corta, una veloce. Ce n'avete una veloce? Vabbè, quella di eh, Via Col Colvento. Vento. Eh, Via Col Vento, oltretutto, cioè, avete ragionato comunque sui, sui miti, cioè, sulle cose iconiche. Mi ricordo eh, sì. che Via Col Vento è forse l'unico dei nostri doppiaggi, che siamo a 200 quasi, ce ne manca uno per arrivare a 200, oh. sì. Tradotto letteralmente, cioè sulla battuta finale, proprio è l'unico tradotto letteralmente, proprio al... ma anche all'inizio. Sì, sì. Cioè... No, no, no, è proprio... sì, no, quello. È l'unico che abbiamo fatto tradotto perché di solito ci creiamo solo sì, sì, certo, col certo, cioè, sto... no? Fate una storia. Invece, qua abbiamo detto guarda, è talme... cioè, funziona talmente tanto bene in dialetto che ha senso lasciarla certo. così. Sì, sì, sì, sì. Quando volete? Sente via! mi magnia fina! Momì! Come fai che? Momento neanche gae! E perché Antonio neanche gae, cioè, francamente me ne infischio, è Antonio Hhee. <ride> <laughs> Infatti vedi cosa eh? dice, cioè funzionava Frankly, talmente. My dear, I don't <laughs> give a Funzionava talmente bene così che non abbiamo dovuto inventarci sì. niente Ma poi nuovo. la cosa divertente che ho notato è che spesso prendete il nome storpiato, ad esempio si, Stallone e sì. Silvestro. Silvestro, eh, sì. Eh, Ret Renato. Esatto. È. Qui che è in app è, come si chiama il bambino? Eh, Russell, che Russell, che diventa è... Ruggero. Ruggero. Sì, cerchiamo sempre... Beh, ovvio. Beh anche eh. poi c'era coso con i Rocky c'era Rocco, Rocco. <ride> e Zorbol e Ivano e, e Castellone Sota. <ride> perché che abbiamo fatto lì ecco, quello è uno di quelli che abbiamo fatto su, diciamo, l'arlia parmareggio, perché beh, questi qua si, si menano nel film. Sono un americano rosso, poi film uscito in piena guerra fredda. Certo. Quindi l'unica cosa che lo può. Eh, che può essere comparabile è l'arlia parmareggio. Quindi beh, Ivano, anche, anche quello di. Che è al Pacino quando avete fatto ah, quelli: ah, neoliano esatto, <ride> que quella è bellissima. Cosa. E anche quella che mi è piaciuta sempre un po' su parmareggio. Eh, Avante ne parlavamo, ma comunque noi siamo così: no? cambiamo sempre cose. Ah, vabbè, vabbè, non è problema. <ride> comunque eh, eh, eh, a me è piaciuta tantissimo quella di Pulp Fiction. Ah, ah sì. la si è la via Emilia, no, è devo andare a fare ah. la festa di unità. Quella, quella, quella è veramente... <ride> <ride> Quando lui fa così, esatto. sì. Esatto. Bellissimo, no? bellissimo. Dai. Allora, vi avevo detto Sfida, ok? okay. Sfida, allora, eh, il nostro team abbiamo scelto, noi con, tutti assieme, un pezzo di film che voi non avete mai doppiato. Ah. Mm. Quindi è un'improvvisazione, è difficilissimo. Ah, ma così senza neanche guardarlo? Senza neanche guardarlo. Eh, quello che viene, eh, va viene. Vabbè, quello, quello che viene, che viene. viene. Quello bene. che... valgono le parolacce, valgono... ok, valgono... vale tutto. Ok. Ehm, Quanto dura sta scena? Ma dura un minuto e mezzo. Ah, ok. Non è, non è lunghissima, eh, ma la difficoltà sarà che voi dovete centrare un po' l'argomento di Ideandu. Cioè dovete mm -hmm. buttarci qualcosa di personalizzato dentro, o per, con la personalizzazione. Sarà difficile? Eh, vediamo. Ok. Allora, noi abbiamo scelto eh, un pezzo del nuovo film della Disney, che è Luca. Oltretutto ah. io mi chiamo Luca, quindi della è, Pixar. è perfetto, della Pixar. Figo, esatto. Figo. Ehm, ed è il pezzettino dove i due protagonisti creano la loro mitica Vespa. Okay. ok. Quindi è la prima volta che voi vedete questo video, okay. io ce l'ho sul telefonino, adesso ve lo metto. Ok, vi tolgo l'audio. Proviamo. Sarà difficile ragazzi, eh. Okay. Ma ci proviamo. Chi fa Luca e chi fa Alberto? Ah, io faccio Luca e tu fai Alberto, se sei più alto fai Alberto io faccio Luca che è un po' più piccolino Va bene, va bene, non è un problema Via! Basta schiacciare play Allora, ok eh, eh. Eh, Ma qui tu col qua tocchi, eh, Alberto? Eh beh, guarda, le roba che io tocco su in genera, quando sono andato a fare la spesa eh, Ma da boh? E quando è che tende? O perché il bel mica a me? Eh beh, guarda il martedì mattina Eh beh, vengo ad andare a scuola la fa proprio schifo la scuola E. ma chi è il lì? Quel mat? no beh, e che la parete eh, qui guarda quella roba qua è bella roba. la cassetta qui è eh, la tira eh, eh ho potuto aclarare a da qui forse che la oh, cigari, metto quelli di qua aspetta un attimo vedo a vedere chi Arrivi subito, Ma ma dovete? Occhio ciò che Eh, secondo me è che da provare a buttare la gioda di chi? Dico di. un lavoro da stupido. Però vabbè, gli stessi. Alberto! Andrea River! Sta mica schisseri di! Eh, secondo me ho fatto un lavoro da sciocca, ma tocchi Alberto le mio tazzcate! Andrea River! Oh, E che me! Aia, aia, aspetta, non miound! Eh! Ah. <susurra> oh, boh, butti in traperma. Alberto! Eh, che omeda. E qui Ma un pescat! E' si, proprio propria eh, però. Eh, so, però anche tizi mica una bella persona, eh. Dai, c'è, cioè, proviamo ancora, dai, andiamo. Finito. Oh. Ragazzi! Io vi faccio un applauso, veramente, uno, uno, uno. perché siamo in, uno, in tre, perché voi non potete farvelo, complimenti, veramente, alla prima volta, Lo so, boh. veramente, vabbè, vabbè, ma, vabbè, si, poteva, si poteva far meglio, però, però oh, no, allora, no, davvero, ammettiamolo, non l'abbiamo preparata qui, cioè, non è che abbiamo no, ha fatto finta no, no, di, cioè no. ci ha proprio dato il telefono... Così, prima volta e prima andata, bellissimo il è cinema e basta questa esatto, quindi io esatto. sono abbastanza contento e direi che a questo punto no. dovremmo farlo. Eh, vabbè, dovremmo farlo <ride> per forza. <ride> Hai lanciato un'idea, a parte che non abbiamo parlato di quello che si è di parlare, però sai. Beh, vabbè, vabbè, <ride> ma sono sempre così <ride> queste cose. Noi facciamo un altro tipo, da <ride> Zeta che parla delle personalizzazioni. Allora ragazzi, qui a Edyandu noi abbiamo un rito, ok? Mm -hmm. Noi a tutti i nostri ospiti diamo una pallina, voi ne diamo due perché siete due, uh -huh. ok, quindi... E dovete fare canestro, se riuscite a fare canestro, voi vincete una cover. Uh. <ride> eh sì. Ma di cosa, di Vasco Rossi? No, no, una cover del cellulare, da Smaflo! Eh, ah, da bello. Smaflo, eh, vabbè, eh, scusa, vabbè, okay, allora... Lei okay. come sei messo con... Eh... Ah, tu sei più avvantaggiato perché sei più vicino, Beh, sono vicino. quindi... Però guarda, c'è una mia che se mi ero lì va là in fondo. Quindi a te ti diamo la più, compli... la più complicata. Sì, Invece pesante. a te, oppa Ok. Allora. Inizia te, dai. Inizio io che sono più vicino. Sì. C'è qualche... C'è una fregatura? No. Non c'è nessuna fregatura. No, no, no, proprio... <ride> non, so, non mi filmi, è perché è così vicino. Quello, no? Sì, quello... Abbiamo un tentativo. Guarda, guarda, ti dirò, io una volta ci ho preso, una volta ho fallito. Non è facile, sembra più facile di quello, sai come quando dicono che vai alle, non so, vai alla trasmissione e lì sì, sì. è tutto è più tutto difficile, diverso, certo. certo. Quindi, quindi abbiamo un tentativo, avete un tentativo e anche una disponda. possibilità, anche di sponda, ah. deve andare dentro, Vai, anche. vai. però no, no, non ho schiacciata perché se no facevo così, da qua, no, cioè, no, cioè, è da lì, c'era la ripresa, quindi non, Vabbè, eh. poi, quindi eh. facciamo bar. Bar. bravissimo, okay, bravissimo, grazie. la VAR, la eh dai, vai, vado, vai Baroz, campione del mondo del massachusetts sì. ah, <ride> e una va e una va Rico. Eh, va. No. Ah, ah, uh. vabbè, no, no ha vinto no. la cosa vabbè, ha, vi, ha vinto quello più avvantaggiato eh, beh, va vero, vero, vicino, se ero a te non ce la facevo. No, no, no, va detto no, no, va detto no, è un quel che è giusto è giusto Bene, ragazzi, abbiamo fatto un... Eh, ci trattati simpaticissimi, vi volevo ringraziare per una bellissima intervista. Grazie a te. No, grazie a Luca. Quindi, niente, eh, salutiamo tutti i nostri follower, ok? Amici, follower, compagni eh, di classe. Ehm, grazie. Morose, io... ciao a tutte. <ride> donne, donne, esatto. modelle. Magari. <ride> allora, da Ideandu e da Io Parlo Parmigiano è tutto. È tutto. Eh, un salutone a tutti quanti. Ciao, no, amici, ciao.